benvenuti nel canale oggi recensione mi ha contattato una ditta che si chiama art luna loro si occupano di pittura pittura con diamante mi hanno mandato un loro prodotto me l'hanno regalato per fare la recensione di questo prodotto lo, do, lo devo ancora aprire perché lo voglio aprire con voi naturalmente e oltretutto, amici, se volete acquistarlo per fare dei regali, Natale, eh, compleanno, onomastico, anche solo per il piacere di fare un regalo, lo potete acquistare con un buono sconto particolare che è inserito qui nel link qua sotto. Inserisco sia il link del buono sconto, sia il link di Art Luna dove potete vedere migliaia e migliaia di tele. Ma andiamo nel dettaglio per vedere di che cosa si tratta e che cosa c'è all'interno di questo pacchetto Seguitemi Eccoci qua Allora, andiamo ad aprirlo Allora, questa qui è una specie di penna con dei brillanti Poi andiamo a vedere nel dettaglio a cosa serve non l'ho mai fatto, eh, nemmeno io, quindi devo anche capire un attimo di che cosa si tratta. Nel pacco c'è: ecco i diamanti, ci sono delle pinzette, vediamo di aprirle: eh, delle pinzette. e questo qui che non so cos'è ma poi piano piano andiamo a capire a cosa servono c'è questa scatolina vediamo sempre a cosa serve ci sono delle pinzette poi ci sono questi diamanti sono divise da quello che ho capito io sono divise per sezioni oh uh, quanti mamma mia quanti praticamente noi andiamo, andremo a comporre quel, il quadro con tutte queste cosine qui è interessante c'è il numero, la quantità, i grammi ma eh, quello che voglio andare a vedere io è anche questo qua sotto qui c'è la tela qua c'è la tela la tela che è eccola è come se fosse nastro adesivo c'è l'immagine dunque questa fatemi capire che cosa avevo preso e questa allora è questa qui tolgo la carta ve la faccio vedere rimane l'immagine di questa donna non so se si può vedere è piccolina e eh? ve la poi metto sopra questa qui praticamente dovrebbe uscire questa donna qua e non volevo aprire tutto. Eh, bisogna ah, ecco adesso perché cercavo di capire com'era sì sì sì sì c'è il colore praticamente come un puzzle c'è un colore da seguire e vanno messe tutte queste mm, questi diamantini qui uno per uno devo capire come sono segnati io direi di fare una cosa io direi di provare e vediamo come va ok proviamo eccoci qua allora come vi ho già detto prima il disegno che noi andiamo a fare è questo qua praticamente questa donna con il cappello io ho già cominciato a mettere giù dei pezzettini vedete come viene? viene bellissimo certo che ci va un po' di pazienza ma vedrete che eh, i risultati saranno ottimi allora, andiamo a vedere in dettaglio che cosa servono le cose che c'è nel kit perché viene venduta a kit quindi comprando la tela che questa è una tela comprando la tela dentro troverete dei vari attrezzi che sono questi le pinzette poi ci sono questi attrezzini qua per prendere le pietre in più c'è questo che vi vado a far vedere come funziona innanzitutto ora vi faccio vedere bene nel dettaglio io uso le pinzette perché sono comoda con le pinzette però si possono usare anche queste cose qua vi faccio vedere bene nel dettaglio Ah, la palettina serve per mettere le pietrine cerco di non perderle, eccole qua muovendola muovendola le pietre vanno nella scanalatura quindi si mettono in posizione per essere prese, senza fatica di pietre ce n'è tantissime per un, ogni colore come facciamo a sapere il colore che abbiamo bisogno per mettere nella tela qui qui e anche a parte qua c'è un'agenda me l'hanno lasciata anche da parte c'è un'agenda eh, ogni numero corrisponde il simbolo eh, qui si vede meglio ve la faccio vedere di qua qua c'è tutta la leggenda del numero di pietre e il simbolo esempio questa qui verde qui verde è la t quindi io andrò a cercare la bustina che ha la t che corrisponde il numero quindi la t qui vedo che è il numero la t è il numero 3 quindi andrò a cercare la bustina numero 3 che è questa la 3 e corrisponde al numero che c'è nell'agenda qui che c'è 310 pietre quindi andrò a usare queste pietre dove è segnato qua sotto ora vi faccio vedere come funziona Innanzitutto, vi volevo dire che questa è una plastica adesiva, vedete? E qui le pietre, i diamantini, eh, rimangono appiccicati. Vi assicuro che rimangono appiccicati bene, non, non scappa nulla. Eh, questa è de, della. Bah, del gel, non so che cos'è. Del gel quindi si alza la pellicola di plastica, si prende un po' di gel un pochino gel con questa beccuccio qui e vado a prendere questo diamantino e lo vado a posizionare qua vado a posizionarlo qui e con questo modo prendo anche gli altri e li vado a mettere qui e così fino alla fine eh, sembra una cosa noiosa ma non lo è anzi è una cosa che me rilassa tantissimo veramente vedete che rimane appiccicato è un anti stress oppure si possono usare le pinzette io preferisco le pinzette secondo me sono più comode almeno per il mio modo di lavorare ogni quadratino, praticamente ogni quadratino ci va la sua pietrina e fino alla fine fino a completare tutto il disegno è come che ne so un puzzle un punto croce ma secondo me questo è più divertente sia del puzzle e sia del punto croce quando sarà tutto finito ve lo farò vedere intanto volevo farvi appunto vedere come va usato l'effetto l'effetto che dà, io uso anche un po' le dita, l'effetto che dà è questo vedete come birsluccica? poi andrà incorniciato alla fine quando il lavoro è completo andrà tutto incorniciato fate un bel regalo per natale questo qui eh, questo attrezzino ha questo buchettino qui per prendere la pietra però se volete prendere più pietre eh, basta mettere sempre la cera questo gel qua e si prendono più pietre io ripeto vado meglio con le pinzette però si può fare anche questo per fare prima